Stiamo facendo un giro pazzesco, però non siamo voluti mancare qua. Era il, era il comune più piccolo della lista, però ho insistito, giro con un problema grave, serio, familiare, e comunque ho voluto essere presente per dare innanzitutto dignità e coraggio e anche non solo dignità e coraggio, ma anche rappresentatività a ciò che stiamo facendo. C'è stato un, un evento, una cosa che mi ha fatto incazzare molto. Io vi garantisco che se questo, questi signori o questo signore che ha minacciato, perché è un atteggiamento camorristico, è un atteggiamento camorristico che io non tollero, non tolererò mai, e in funzione di questo, se questa lista dovesse avere delle rappresentanze in comune, vi garantisco che noi saremo qua, poi voglio vedere chi viene a minacciarci e come. Il paese è dei paesani, si dice a Napoli, e noi rispetteremo fedelmente questo. Non verremo a prendere niente, verremo a portare, verremo a portare esperienza, quella poco che abbiamo, io faccio, ho 68 anni, faccio politica da quando ne avevo 16, e posso dire che l'ho fatta sempre con eleganza, con onestà, con lealtà e con signorilità. Questo è un paese bellissimo, c'è l'attore del 1531-32, non vorrei sbagliare. Significa solidità. E questo è un paese solido. E tra l'altro non sono un pubblico, ma io ho visto tantissimi giovani, perché è una comunità abbastanza, abbastanza piccola, ho visto tantissimi giovani. Se non vi svegliate oggi e difendete il futuro dei vostri giovani, questo è un paese che diventerà vecchio e noi ne abbiamo incontrati tanti. Paesi vecchi, dove non c'è rinnovamento, dove non c'è il riciclo del sistema proprio umano, questo diventerà un paese fantasma da per anni. Oggi è bellissimo e siamo tutti sorridenti a lei. Qualcuno dirà: Ma che ce un importa? Ma disse che importa. Noi vogliamo fare buona politica e vogliamo dimostrare alla gente che ci stanno ancora le condizioni per fare la buona politica. La politica della delega quella del mese di campagna elettorale dove ognuno è bravo, vi vogliono bene, vi portano a qualche banchetto, a noi non ci interessa, noi non vi porteremo da nessuna parte. Noi se entreremo in questa amministrazione, saremo qua, e porteremo avanti una sola cosa, il nostro programma, che non è uguale agli altri, e non è un programma copi copiato. Io venendo mi stavo appuntando delle cose, giovani, ambienti, ragazzi questo è un paese che sta è bello ma sta rovinato voi avete una mostruosità che vi circonda è una mostruosità un'aberrazione quella che c'è qua dietro. chi vi ha venduti? chi ha venduto la vostra salute? ve lo siete chiesti? avete delegato probabilmente 5 anni fa 10 anni fa qualcuno che ha permesso tutto questo e siete complici di questa cosa non mi piacciono le cose che vi, che vi, che vi dirò è così voi siete letteralmente complici di questa avverrazione i sindaci non devono dare posti di lavoro ma i sindaci hanno il dovere hanno il dovere di creare opportunità di lavoro io non lo so quale tipo di sviluppo gli altri o le altre liste o gli altri programmi hanno proposto vi chiedo di leggere il nostro programma il programma fattibile, non è il Castello dei Sogni, il libro delle favole. Noi parliamo di cose fattibili, opportunità per i giovani, il recupero dell'ambiente, turismo. Per fare il turismo c'è una leggera esperienza purtroppo. Non ci vuole molto, ma ci vuole tanta competenza. Quindi se noi mettiamo mano a queste cose, i risultati, i frutti si vedranno nel breve termine, ma anche nel medio termine. Non mi voglio dilungare oltre molto perché vedo che siete anche abbastanza distratti. Quindi io voglio ringraziare veramente tutti e quanti voi. Spero che tra voi ci siano anche i nostri competitori che avranno il piacere di... Se... Voglio salutare il signor Sindaco. Buonasera Sindaco, grazie della sua presenza. Quindi, quindi questo è quello che noi vogliamo fare. Noi abbiamo liste a Caserta e a Napoli. Stasera noi siamo a Monteverde e qui. E siamo qua per rispettare un patto di alleanza e soprattutto per rispettare il coraggio di Barbara Rinaldi e di Giuseppe Del Giudice. Grazie a tutti quanti voi. Grazie. Per onestà intellettuale, io voglio ringraziare chi poi fece questa stupenda cosa. Nel 2006 questo paese divenne accessibile con un progetto importante che vedeva all'attenzione non solo dell'amministrazione renale ma di tante altre associazioni qui è il secondo centro tattico che di avuto, avuto un bellissimo premio Scusa. in Europa questo è un paese da contare davvero molto è un paese che oh, può tutto tranquillamente uscire una tattica dormienza che non è la dormienza di Monteverdo è la dormienza dei paesi italiani. Ripeto che sono stati sopritalizzati da una politica dello Stato che ha tolto perequazioni ma soprattutto ha dato il via a una scellerata politica che ha depauperato l'aspetto strettamente umano. Queste persone vivono esperienze diverse, sono di paesi diversi. Buonasera a voi, sono più Ciao, Beppe. ricco, chi è meno ricco. Ma hanno una cosa che poi li contraddistingue, allora, che la niente, ricchezza. Siamo, siamo qua per sostenere, perché siamo e non siamo, non siamo candidati vettuali. nella lista no. nessuno può dire. Allora, Quindi, io non faccio di siamo, di io non dico votare, siamo votate la per la campagna elettorale, però, vi invito a essere quel paesino, quel borgo Irpino siamo sopportire le regole qua questa era la nostra diretta l'intervento di San sono stati anche altri, altri candidati va bene così vi saluto tutti una giornale, felice domenica vi che ha grazie per la vostra attenzione un, un abbraccio da Monteverde Pirpino è un paese da non, non sottovalutare da venire a a trovare perché c'è una bellissima di torre del 1532, una del genere. Vi saluto, grazie a voi rispetto della rispetto vostra attenzione.